Vabbè, però sempre quei soliti eh, eh, seminari dove si sta lì attenti, si deve imparare, si deve sapere, si deve ascoltare. Che palle! C'è un programma anche sì, da rispettare. No. no, no, no, programma no. Il programma no! Un programma no? No, no, programma no. Niente programma. Va bene ma si fa si scoprirà si scoprirà saranno le persone a dirci cosa fare si scoprirà noi siamo qua io voglio di giocare si scoprirà si scoprirà si scoprirà giocheremo insieme e creeremo un si scoprirà come si scoprirà